Siamo veramente didascalici, puntualissimi. D'altronde siamo romani, giusto, presidente Diaco? Giustissimo, eh, giustissimo. siamo romani. Mica, mica scherziamo, buongiorno. Mi grazie buongiorno. sempre dell'invito, veramente ah. siete molto. Molto gentili. No, no, no, l'interesse e il piacere è reciproco a vantaggio sempre di chi ci segue, dei romani, dei nostri ascoltatori. È romano, il termine, l'attributo romano è ampio, vale per chi vive a Roma, ma anche per chi eh, si muove a Roma, per chi ci viene per lavoro, per chi ci viene anche solo per svago, anche per chi ci venisse una volta all'anno vale lo stesso e, e si sentisse romano. Allora pronti però a entrare nel nostro campo dovrà. Eh, Domanda e risposta con il Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco che prima di sottoporsi alle domande degli ascoltatori che possono arrivare attraverso sms e whatsapp al 39 37 93 93 93 oppure al numero chiamandoci 06 43 99 93 93 ci dà. Eh, qualche aggiornamento sulle competenze che sono proprio della, della sua eh, commissione Presidente, allora ci dia qualche novità sì. sul, sul suo lavoro di queste ultime settimane Allora, come sapete siamo riusciti a bandire i 9 milioni per la, la manutenzione del, del verde eh, come abbiamo sempre detto 5 milioni per il verde verticale e 4 per il verde orizzontale un passo in avanti importante ecco, di questa amministrazione che è riuscita finalmente a sbloccare questi fondi che sono chiaramente eh, fondi insomma, però, ecco, però diciamo, siamo riusciti in qualche modo a cattarli e adesso a paglierli, perciò ecco, tra qualche mese eh, l'amministrazione avrà a disposizione questi, questi fondi insomma, fondamentali per garantire una corretta gestione e manutenzione del verde urbano. Poi, come sapete, eh, c'è stato il, il grosso scandalo, insomma, ecco, per noi un fulmine a sereno, la, la problematica legata agli eh, atti vandalici, insomma, che, più che una problematica è stata una, una novità che ha scosso un po' l'assessorato la, e anche questa commissione. Non ci aspettavamo insomma, questi atti vandalici. Così, così forti, così eh, diciamo, eh, violenti, eh, a seguito soprattutto anche del piano assunzionistico legato ai 30 giardinieri che a breve una Capitale insomma, eh, Perciò anche questo è un posto importante. Eh, ci chiediamo come mai, a seguito appunto della, della notizia dei 30 giardinieri che verranno appunto assunti al servizio giardini, e immediatamente leggiamo la notizia che eh, dei magazzini del servizio Giardini hanno subito eh, del, appunto, eh, degli atti vandalici legati, soprattutto anche alla munizione di, di marce del vicespugliatore, eh, sono stati appunto, tagliati i fili del tagliaia, insomma sono stati rotti e bucati le ruote del trattore. Ecco, atti vandalici che sicuramente. Eh, cercano di minare la serenità, la tranquillità e anche le insomma di questa amministrazione ma eh, come abbiamo detto andiamo avanti più forti, più forti che mai e... Che succede a chi venisse preso qualcuno, venisse colto qualcuno in flagranza di reato oppure una telecamera o non so un testimone eh, indicasse il responsabile di questi atti vandalici che su succederebbe Diaco? a queste persone? Ma eh, sappiamo che eh, diciamo ad oggi se ne sta occupando la polizia scientifica, eh, se noi attendiamo l'esito delle indagini, eh, sicuramente una cosa che non fa bene, ecco, cercheremo insomma di garantire una, una guardia mia o comunque un controllo maggiore eh, di questi magazzini. Poi ripeto, eh, chiaramente non possiamo incolpare nessuno, il eh, fatto sta che eh, è un atto che non legge soltanto l'amministrazione del servizio giardini, ma come abbiamo detto tutta la città, tutta la collettività. Eh, però eh, proseguiamo insomma, ecco, con le nostre azioni ecco, di, di risanamento del servizio giardini, con questo piano di, di assunzione di 30 giardinieri, noi vogliamo arrivare a 300 giardinieri, mm, chiaramente è un obiettivo importante. E, però ecco, passo, passo dopo passo se non ci possiamo arrivare. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Allora, qui c'è e... chi scrive: andate avanti, questi atti vandalici ah. indicano che state facendo bene, oppure ci rendiamo conto anche gli atti intimidatori eh, si devono subire? Eh, beh, ma certo, questo fa parte proprio del, eh, fa parte, eh, così, del genere umano, della varietà. Variopinta che il genere umano offre, persone che non hanno alcuno sprezzo nemmeno del proprio essere uomini. Eh, comunque andiamo avanti, poi le faccio altre domande. Diaco, sì, assolutamente come dicevamo, stiamo procedendo anche con il piano dei rifiuti, insomma, come abbiamo detto più volte. Ehm, vogliamo arrivare a una raccolta differenziata al 70%, sì. l'assessorato sta facendo un lavoro egregio ecco, da questo punto di vista, e mettendo in campo tutte le azioni insieme ad AMA per cercare di trovare delle soluzioni tempestive e anche risolutive al tema del, del materiale post-consumo. Stiamo lavorando al regolamento del verde, un strumento importante per questa città, abbiamo approvato qualche giorno fa le linee di guida del verde in commissione ambiente, saranno proprietari alla stesura e alla realizzazione del regolamento del verde, che come appunto ho detto sarà un, diciamo, uno strumento che garantirà una corretta gestione e manutenzione del verde urbano, ma eh, all'interno, eh, come abbiamo specificato, troveremo delle. delle possibilità anche per i cittadini di manutenere delle aree verdi con appunto l'interattamento amministrativo facciamo una fiscale eh, possiamo diciamo, eh, garantire eh, al cittadino la gestione e la manutenzione di più orti urbani insomma, ecco, eh, migliorando il regolamento che del genere e le orti urbani ma inglobando l'interno del regolamento del verde sicuramente apporteremo delle migliorie e, cioè, ecco, diciamo uno strumento che Roma capitale ad oggi ne sappiamo che tutte le grandi città europee hanno questo, in dotazione questo strumento fondamentale fortunatamente questa amministrazione come obiettivo eh, è stato anche appunto, quello di eh, redigere e presentare diciamo, in tempi molto brevi questo, questo regolamento del verde. stiamo lavorando anche su altri regolamenti insomma, come chiaramente è ovvio, per esempio il regolamento sull'insegnamento acustico, eh, stiamo lavorando sul regolamento anche per, per i circhi, come obiettivo chiaramente legato al benessere animali, abbiamo quello appunto di eh, in qualche modo vietare l'attendamento dei circhi e il regolamento Circhi sarà uno strumento che chiaramente eh, mira a questo, insomma ecco. C'è cioè un lavoro eh, a 360 gradi che eh, appunto, tratta il tema dei rifiuti, il tema del verde, il tema del benessere animali. Eh, a breve convocheremo una commissione sul parco del Pineto, sappiamo che molti cittadini chiedono con forza eh, delle spiegazioni, Insomma, vogliono, avere, diciamo, vogliono essere rassicurati ecco, per avere un parco eh, totalmente fruibile anche dal punto di vista dell'incendio sicuro. Perciò venerdì abbiamo convocato questa commissione con la protezione civile. e A breve convocheremo una commissione eh, per eh, trattare il tema eh, dell'antincendio. Ecco. Bene, possiamo eh. andare alle domande. Allora sono tanti gli argomenti, ci scrivono anche sulle zanzare, diaco, di pensi un po'? anche su, eh, eh, perché è un problema serio pure quello eh. anzi io non ci giocherei nemmeno troppo sul che no. cambia la qualità della vita la presenza o meno continua e naturalmente insopportabile eh, delle zanzare in alcune zone di Roma rende la vita un inferno allora vogliamo iniziare proprio da questo è Luigi che chiede a lei se il comune di Roma ha previsto un piano di disinfestazione o non so come chiamarla allora, assolutamente sì, noi abbiamo presentato giorni fa, eh, anzi mi scusi mi correggo, è stata firmata giorni fa l'ordinanza eh, da parte della, della sindaca appunto su, eh, sulla zanzara tigre, sì. un'ordinanza innovativa, perché innovativa? Perché comunque risolve il problema dell'impostazione delle zanzare, ma allo stesso tempo eh, mira a tutelare eh, maggiormente la salute di tutti i cittadini romani, sappiamo che eh, certe sostanze forse chiaramente dannose, eh, possono provocare eh, alcune problematiche, insomma anche eh, siamo a conoscenza della, eh, di alcune malattie neurologiche, insomma ecco, che eh, molti bambini purtroppo insomma, ecco, ne soffrono, noi eh, con questa ordinanza cerchiamo eh, di vietare eh, per quanto c'è possibile, chiaramente legato sempre alle norme nazionali, dei prodotti eh, altamente nocivi e eh, veicolare diciamo, appunto, la, eh, la, richiesta della, la richiesta di questa amministrazione affinché vengano usati dei prodotti eh, biologici, insomma, ecco, sostenibili e naturali. Ecco. È un dato molto importante perché eh, questa amministrazione tiene soprattutto alla salute dei, dei cittadini, ma allo stesso tempo vuole risolvere il problema dell'infettizione della temperatura. Allora è solo la prima domanda, 39 37 93 93 93, questo numero è per sms e whatsapp, ci chiamano anche, è Andrea 06 43 99 93 93, Andrea ha chiamato questo numero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, eh, sicuramente, me e Diago mi conosci, sono Andrea Gallucci, sono un attivista del Movimento 5 Stelle qui di Roma. Benvenuto. Eh, ho, ho sentito un pochettino, ciao Diago. Ciao. <ride> ho sentito un pochettino delle zanzare, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Sono stato due anni fa eh, vicino al Verano. Sì. Avevo parcheggiato la macchina. Uh, proprio nei pressi a fianco di, di, di Burtina, sì? e ho visto mia figlia che si lamentava, eccetera. E, insomma, a vedere che succedeva, c'aveva cioè, tipo 10-15 zanzari dentro la macchina. Subito ho fatto uscire, ho acceso l'aria condizionata, insomma, ho cercato di terminarlo perché alla fine, eh, sorella, stava a mezzo. E, e mi sono accorto che queste zanzare provengono dai cimiteri, il Verano, Prima Porta, eccetera. E, Praticamente, tenendo le fiori, i fiori dentro le eh, fiorire. Come si chiamano, Le fioriere. Diciamo, le fioriere, le sì. fioriere, sì. Le dalle, fioriere, ok, sì. okay. Eh, praticamente l'acqua si stagna, lì si formano le uova e le zanzare proliferano. Sì, in una non solo, però, assurda. dai cimiteri. Ovunque esistano delle condizioni del genere, certo. Eh, allora, io, cioè, la mia idea era quella di far mettere credo, una pasticchetta piccola di, di cloro nell'acqua in modo che così queste uova si... morivano. <ride> sì, questa, sì, sì, ho capito. Ma eh, sa, sai, Andrea, che cosa succede? Alcuni eh, hanno un altro tipo di, di, eh, di, di modo di comportarsi, cioè eh, inseriscono per chi ha magari un piccolo spazio verde e quindi c'è anche l'acqua, perché danno l'acqua ai fiori, alle piante e via, eh, inseriscono un piccolo. Uh, contenitore con dentro dei pesci rossi che mangiano le larve di zanzara per esempio ah, questo è un ecco, sistema, buono, è un sistema che... che può funzionare anche questo, però è naturale che non è che si possa fare dappertutto poi le zanzare non sono solo lì è però un'idea un sì. grazie Andrea adesso ti risponde sì. Daniele grazie di Daniele Di sì, no, esistono quindi no, questo dei... per dire che il problema è serio non è un giochetto no eh, ma appunto come, come dicevamo può essere utilizzato anche del rame o de delle gocce di aglio di NIM sì. eh, nell'acqua diciamo eh, dei sottovasi, per esempio per evitare diciamo l'approvisazione ecco, di zanzare di, di, di, di uova perciò mh, noi è chiaro che dobbiamo eh, ragionare oltre azioni eh, di terrenza chiaramente anche quelle, quelle azioni però risolutive perché dove ci sono infestazioni importanti per esempio eh, in alcune zone di Roma eh, o anche in alcune scuole è chiaro che dobbiamo intervenire in modo, eh, in modo anche duro ecco però noi chiediamo diciamo, appunto che vengano utilizzate dei, delle sostanze mh, biologiche eh, molto sostenibili anche perché eh, all'interno dell'ordinanza come abbiamo detto abbiamo inserito appunto una, una frase specifica legata alla sensibilità chimica multipla che è una eh, patologia eh, diciamo, che ad oggi, legata soprattutto ad agenti chimici, ad agenti atmosferici, eh, ha provocato questa, questa patologia molto, molto problematica. Insomma, perciò è diciamo, un'ordinanza un innovativa, importante, speriamo anche perché no di fare una piccola conferenza per spiegare ai cittadini eh, di cosa si tratta insieme anche alle associazioni e agli studenti del settore che ci hanno aiutato ecco, per redigere questo ordinario. È Tiberio che ci chiama, buongiorno. Eh, sì. Buongiorno. buongiorno. Ehm, Iago mi, mi, mi conosce perché ci siamo già conosciuti in altro. Però io volevo dargli un, un tema. Ehm, ti ho scritto anche pochi giorni fa, noi abbiamo un.